Amore non devi fare niente, capito? Non tossire, non parlare, non respirare, non muoverti, non ci alzare. Capito? Amore fai rumore. Non devi dire niente, shh ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora ragazze oggi come vedete dal titolo ehm, vi faccio vedere eh, cosa metto in valigia quando appunto mi devo allontanare quando devo partire devo affrontare un viaggio allora questo video in realtà ehm, avrei potuto farlo prima di partire perché io attualmente sono arrivata in svizzera dal mio fidanzato e ehm, avrei voluto fare questo video prima di partire in modo tale da farvi vedere cosa mettevo in in valigia prima di fare il viaggio ma siccome ehm, ero un po'. Ehm, in realtà non pensavo neanche che sarei arrivata, nel senso che avevo un po' paura di quello che sarebbe successo durante il viaggio, perché comunque con questa situazione della pandemia è tutto un po' incerto. Quindi io ehm, non avrei magari voluto fare il video per poi restare a casa in realtà. Quindi lo state vedendo adesso perché c'è stata questa questa mia ecco incertezza tutto bene io sto benissimo e voi vedete questo video martedì sera quindi eh, già la pasqua sarà finita ma comunque io visto che non mi sono fatta viva per il video di sabato eh, ne approfitto per farvi gli auguri anche in ritardo quindi buona pasqua anche se in ritardo e adesso vi faccio vedere quello che io ho portato con me per questo soggiorno in svizzera e eh, che è ho contato le quantità per circa 20 giorni, perché io starò qui circa 20 giorni, quindi ciò che ho portato con me è, diciamo, in misura del tempo che starò via contate che io sono venuta qui dal mio ragazzo dove però so che trovo delle cose che solitamente mi servono ad esempio l'olio di cocco è una una sostanza che già eh, mauro il mio ragazzo utilizza quindi io ho evitato di mettere in valigia delle cose che lui già utilizza qui ad esempio la catira è una cosa che lui utilizza pure e anche l'olio di mandorle quindi queste tre cose ho evitato di portarle allora quello che ho messo innanzitutto per quanto riguarda lo shampoo io mi sono portata circa 320 grammi di farina di ceci ora voi la vedete nel sacchettino io la, la lascio nel sacchettino suo di carta e poi la inserisco all'interno di un sacchettino di plastica per alimenti così se dovesse fuoriuscire della farina durante il viaggio almeno comunque resta nella nella confezione in plastica e sono circa 320 grammi eh, perché io faccio eh, lo shampoo con questa quantità e lavo anche il viso, quindi ho contato più o meno, diciamo, le proporzioni che utilizzerei per viso e per, per lo shampoo, e questa è la base del mio shampoo. Come sapete, poi ho. Portato il sidre questi sono circa 80 grammi di sidre. Eh, che io ho eh, sapientemente piegato in questo modo per poterlo incastrare bene in valigia, sono circa appunto i grammi che mi servirebbero per fare otto shampoo, che in realtà non sono quelli che poi faccio, però eh, tendo ad abbondare quando devo stare fuori, soprattutto se so che questa polvere non la trovo nei supermercati. Perché una cosa è che mi finisce la farina di ceci e vabbè, è comunque un alimento. Il sidre se finisce è un po' un casino perché mh, a a meno che tu non sai dove andare a trovarlo, che non è il mio caso, comunque se finisce è un bel casino, quindi io proprio per abbondare ho contato la quantità per 8 shampoo, che comunque sono 80 grammi, perché io uso 10 grammi a shampoo. Gli oli essenziali, questi li ho portati senza alcun problema, quello di tea tree, questo qui, che servono sempre due gocce, anzi vi lascio il video al... Alle... Al mio shampoo attuale, qua in alto nella bandina, e poi quello di eh, lavanda, sempre due gocce nello shampoo. Quindi con questi due oli io mi faccio sia lo shampoo e li utilizzo anche in cute nel momento in cui avverto magari un periodo di fastidio, di prurito, di eh, forfora che eh, ovviamente dà luogo a episodi pruriginosi della cute ecco questi mi servono quindi sia per il lavaggio sia anche per terapia d'urto nel caso in cui dovessi avere qualche problema con la cute che utilizzo in quel caso con un olio vettore quindi con l'olio di cocco quindi già questo elemento va ad incastrarsi bene in due trattamenti diversi altra cosa che ho portato per quanto riguarda la fase acquosa ho portato i semi di piano greco sapete che io sono affezionata più alla polvere di fieno greco piuttosto che ai semi ovviamente in combo ai semi ho portato il mio sacchettino di tulle che come sapete è ciò che prediligo quando devo andare a filtrare cose quindi questo è sempre in combo a dei semi per il gel allora voi sapete che io sono molto affezionata in realtà alla polvere di fieno greco però questo gel che viene ricavato con questi semi è molto limpido chi ha esperienza con la polvere sa questo qui lo potete utilizzare anche come live in lo potete utilizzare per dei trattamenti che rimangono sui capelli e per quelle persone che lo fanno anche per lo styling ora siccome io faccio una quantità di gel più eh, abbondante rispetto a quella che utilizzerò in questi 20 giorni. Sicuramente do per scontato che un po' di gel resterà qui da Mauro. Quindi che cosa faccio? Siccome se non faccio una quantità abbondante di gel, ovviamente il mini pimere non mi frulla, cioè il mini pimere deve inserirsi all'interno del composto e se è troppo poco, ovviamente non me lo frulla. Quindi comunque il composto deve essere abbondante. Se dovesse rimanere questo, ovviamente Mauro ad esempio, lo può eh, utilizzare per fare un po' di styling sui capelli e utilizzarlo come gel da styling, visto che comunque è un gel molto limpido. Mentre quello ricavato dalla polvere, che è un gel che ovviamente eh, contiene tutti i detriti della polvere del, del fiero greco, chiaramente è utilizzabile solo per gli impacchi e se dovesse restare qui chiaramente o aspetta che torno e lo consumo oppure lui non lo può utilizzare come styling, quindi ecco, non troverebbe impiego, quindi ho cercato di eh, portare questo per sopperire a questi due utilizzi. In più, eh, mi trovo molto meglio ad utilizzare i semini come impacco idratante eh, piuttosto che la polvere, quindi questo l'ho utilizzato in realtà perché si presta molto di più a quello che devo fare, quindi lo uso per lo shampoo, per gli impacchi idratanti, per il suo eventualmente styling, se dovesse rimanere e magari ehm, se ho necessità, se magari fa troppo freddo, anche per un leave-in idratante da lasciare ovviamente sui capelli. Poi il burro di avocado, questo qua io lo utilizzo sui capelli perché, come sapete, chi mi segue da un bel po' di tempo sa che i miei capelli sono molto ricci da questo punto di vista nel senso tollerano bene gli oli e i burri pesanti quasi come fossero appunto dei, dei capelli di tipo afro dei capelli di tipo molto riccio cosa invece che il capello liscio eh, fa fatica a tollerare e io da questo punto di vista per quanto riguarda burri e oli molto pesanti, sono molto vicine invece alla routine che viene utilizzata eh, dalle ragazze ricce. Quindi, io questo burro di avocado lo utilizzo per i capelli e mi trovo veramente molto bene. E in più, essendo particolarmente rigenerante per quanto riguarda il collagene appunto della, della pelle, lo utilizzo sulle labbra. E io mh, purtroppo ho questo brutto vizio di spellarmi con, eh, con i denti la pelle delle labbra eh, fino proprio ad andare a sangue. Quindi. Eh, ho bisogno di qualcosa che abbia un potere rigenerante di gran lunga superiore al burro cacao che in realtà per il mio caso specifico è acqua fresca e con questo e devo dire la verità quando ci sono quegli episodi di scollamento totale proprio della pelle e delle labbra faccio due applicazioni quindi lo metto prima di andare a dormire una prima sera e prima di andare a dormire una seconda sera, il terzo giorno è come se non fosse mai successo niente quindi questo lo utilizzo come balsamo labbra e per i capelli e ovviamente se dovesse essere necessario anche per la pelle poi andiamo avanti, per quanto riguarda la spazzola io ho portato questa che non è una tangle teaser ma è una spazzola Simile anche se ha i dentini molto diversi rispetto alla Tangle perché la Tangle ha i dentini ehm, disegnati in modo molto squadrato, molto dritto. Ha delle file che cadono perpendicolari e delle file eh, verticali che si incrociano perfettamente con delle file ehm, orizzontali. Questa qua ha un disegno eh, molto molto più curvo e molto più eh, intrecciato rispetto alla Tangle però è una spazzola, devo dire che eh, utilizzo da molti anni e con la quale mi trovo abbastanza bene l'ho scelta perché? perché la Tangle Teaser che ho a casa eh, ha delle, dei dentini veramente molto sottili sembrano aghi di pino e per i miei capelli che sono particolarmente robusti e particolarmente difficili da sbrogliare perché quando io ho un nodo sembrano corde non, non sembrano nodi normali ma sembrano corde eh, i dentini della tengle che sono molto sottili, si piegano al nodo, quindi non vanno a districarlo, non vanno a interferire con l'intreccio, vanno proprio a passarci sopra e si piegano praticamente, quindi invece questa qui eh, va a, a, a snodare il nodo, quindi ogni volta che io parto, visto che non ho il mio harem di ehm, spazzole che eventualmente possono sopperire alla necessità io porto queste so che non ho problemi non ho portato la, ehm, la eh, spazzola in setole perché in realtà non, non per adesso non la sto utilizzando tantissimo cioè quando faccio un live in vado a districare nuovamente con questa spazzola qui e, e devo dire che non, non ne sto soffrendo molto quindi per adesso anche perché comunque st staremo a casa, starò a casa in questo periodo, ehm, non mi dovrò scontrare con, con moltissimi cambiamenti climatici o agenti atmosferici, quindi anche il living lo farò veramente poco. E poi per ultimo, ma non per importanza, un sacchettino con tutti gli accessori per i capelli. Quindi, allora, cosa abbiamo messo all'interno? Abbiamo messo una... Maria Santa... Una... Eh, mh... Come si chiamano queste cose? Una fascia, quella che questa, io la utilizzavo anche in questo video dove vi facevo vedere come si realizzano i boccoli con questa. Io praticamente, vabbè, adesso i capelli dovrei tirarli fuori. Eh. La metto così, e tipo mi lavo il viso. Quindi alla fine l'ho portata per questo scopo. E quando mi strucco la sera o quando magari devo fare delle maschere, metto questa e i capelli, in 5 secondi, sono tirati su. Poi ho portato i becchi d'anatra che sono queste pinze qua che si utilizzano allo stesso, hanno la stessa funzione in realtà della fascia quindi spostare i capelli dal viso ma le utilizzo quando ho i capelli puliti e quindi magari non voglio andare ad inficiare la forma eh, che ha preso il ciuffo e quindi li sposto molto delicatamente mentre queste invece li va a spingere quindi va a modificare anche la curvatura del, della piega mentre queste qui sono delicatissime e le uso allo stesso modo della fascia solo che la fascia magari quando ho i capelli un po' più sporchi e quindi non va a rovinare niente poi ho messo vari elastici tra l'altro questi elastici qui sono stati ricavati da una calzetta in cotone eh, che io stavo per buttare in realtà ma ho detto vabbè aspetta facciamo una cosa io quelli di nylon li ho ricavati eh, dalle calzette tipo ad esempio velate che sono questi qua, sono veramente resistenti ma non ho mai provato a ricavare delle, degli elastici dalle calze normali, quelle di cotone per capirci. Dai calzettoni ecco dei calzettoni mai ovviamente elastici soprattutto per fare delle trecce morbide per dormirci la notte, per ecco, intrecciare i capelli in acconciature veramente molto tranquille per stare in casa. Ovviamente le mie forcione che non possono mai mancare, ormai lo sapete, sono la mia anima praticamente. Poi se ci riesco. Le Bobby Pins che sono queste le, le tipiche mollettine per, per fermare ciuffi, ehm, capelli che sgusciano, fare delle acconciaturine e poi avevo pasta, eh, ah, poi avevo questo. Questo elastico, che è quello che utilizzano le ragazze ricce eh, per appunto fare le code, fare delle, eh, delle, dei raccolti, quindi per raccogliere i capelli eh, mi trovo veramente molto molto bene. Io, appunto, per tirare sui capelli, eh, alterno questi. Con questi qua invece quando devo fare delle trecce delle, delle code utilizzo sempre questi elastici così oppure quelli in nylon. Ovviamente, se voi dovete andare in un posto in cui non avete nulla, ehm, quindi io ad esempio ho evitato di portare l'olio di cocco perché questo qua è del mio fidanzato, l'olio di mandorle e anche la catira eh, per, perché comunque qua li trovavo, però voi potete tranquillamente gestire altri tipi di sostanze tipo la farina di ceci, in Italia la si può trovare in modo un po' più facile qui io invece l'ho portata perché so che troverei soltanto una qualità che già ho provato l'anno scorso che non mi è piaciuta moltissimo quindi al posto di portarvi questa quantità potete portarvi magari delle cose che sapete di non trovare facilmente dipende dove andate e per quanto tempo chiaramente e niente ragazze questo era il video della di cosa metto in valigia quando io soprattutto vengo qui perché quando vado in, in Sicilia metto altre cose e anche a seconda del periodo tipo se siamo in estate, se siamo in inverno dipende, dipende di cosa hanno bisogno i miei capelli e eh, dipende eh, cosa vogliono che io faccia per loro, se io so che sono a casa e non, non c'è bisogno di chissà che cosa ovviamente mi eh, muovo di conseguenza, spero di avervi intrattenuto, se ovviamente ci sono delle informazioni che vorreste chiedermi qualsiasi cosa potete lasciare tranquillamente commettino qui sotto io sarò molto felice di rispondervi io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video